Fall guys, ma non possiamo pronunciare la lettera P E fidatevi che è difficilissimo E inizia da ora, eh, perché vabbè, l'ho detta Allora, già la mappa, cioè, iniziava con Anico E eh, metteteci la P, non, non prendete... No, ecco, non rendete in giro... No, non è impossibile è, im è impossibile No, raga, sto... Eh, hai visto quante volte c'è la P? Eh, la, la lettera. Eh, guarda, sono caduto, son caduto La lettera... impronunciabile la lettera... L'hai appena, eh, appena detta comunque È vero! <ride> Assurdo, veramente Aiuto Bene, scriveteci ovviamente nei commenti Quante... Se avete voglia di contare Oppure scriveteci se abbiamo detto Tante volte quella lettera lì O ure no Allora, amici, venite tutti qua, eh Non rompete le... Mi sono interrato Cosa vuol dire ti sei interrato? Eh, mi sono conficcato le gambe dentro le edane Ok, bene. Entro dentro dei danni. Che poi. Oddio mio. Che, ragazzi, eh, scriveteci quante volte. Cioè, anzi, chi ha detto più volte quella lettera lì, capito? Cioè, nel senso, chi di noi due ha detto più volte quella lettera lì? Oh mio dio, no, mi sento stupido. Mi sento completamente stupido. Vabbè, ho capito che questa cosa qua la, la diremo solo per il, il primo round. Perché ovviamente... Pensare tutte le... Sì, no, però non parliamo così male. Perché... Eh. Non... No. <ride> non parliamo così male perché sennò diventa un completo disastro. Dai, dai, dai, no, ti prego, ti prego, ti prego, Dio... Mm. <ride> Niente. Dobbiamo fare veloci. <ride> sì, deve... dai, sembrano stupidi. Ok, allora facciamo così, non vale più... Ecco, non vale più quella, quella lettera lì. Me, facciamo una lettera più, più semplice. Va, non, non possiamo pronunciare la lettera. Um, w. Ok? Eh, tipo, esistono parole con la W, eh? Basta. L'hai appena detto e poi no, c'è anche ua rio Con la U, però, l'ho detta io, eh. Quindi non, non bisogna pronunciare quella... Eh, raga, no, è impossibile. Cioè, nel senso un intero video così che dobbiamo stare attentissimi diventa impossibile. Comunque... Vai! Siamo 31 su 40. Noi, credo che di potercela fare... Oh, no, no, no, qua, qua, qua. Eh, mi spiace Mario, ti ho visto che eri là con tutto il tuo cappellino. Pazzesco. Arrivo, arrivo. <ride> vai, vai, vai, vai, vieni, vieni! Bravo! È Probabilmente sì. Abbiamo finito il round. Infatti, dobbiamo strattanto vedere... Adesso come continuerà questo giochetto Senza la lettera W, però, eh Che poi, ragazzi, se noi pronunciamo quella lettera Vuol dire che siamo proprio stupidi Cioè, veramente, scriveteci nei commenti Che siamo dei deficienti Se, se, se, se pronunciamo quella lettera Non dobbiamo pronunciarla Perché la W non c'è praticamente dovunque Se ci riusciamo, vuol dire che siamo proprio deficienti E iniziamo con la partita pazzesca E eh, mio Dio Oh sì, le rane gigantissime. Però io sono stato. Sto essendo spinto. Uh, non riesco. Amici, cosa devo fare per poter uscire? Miss, sì. sì. sì, tipo, lina. Ma che cosa stai dicendo? Parla più... Alza il volume nel... Eh, sì. sì, sì, sì, alza il volume nella testa E poi soprattutto eh, non dobbiamo pronunciare quella lettera, ricordiamoci sempre Intanto qua ci sono tipo tutte queste robe che ci stanno spingendo a destra e a manca Però noi ce la stiamo facendo tantissimo Perché siamo un pro di questo gioco Oh mio Dio, perché ho scelto questa parte Oh no, oh no, oh no, ti prego È Troppo forte Sì, sì, alza il volume nella eh. Testa <ride> Ancora di più eh. Sì. Eh, ecco, adesso andava meglio. Non riesco a passare. Oh mio dio, c'è un bufalo che mi sta puntando. Oh mio dio, aiuto. <ride> mi, sa che, mi sa che io muoio, Mario. Cioè, aiuto. Eh, Però no, ce, ce la sto facendo, ce la sto facendo. Bene, bene, Guario, Mario. Vai, ce la. Ma porca di quella b... oh, fatto. Cosa hai eh, Cosa? Hai detto quella parola? No, no, come ho detto quella parola? No, non è impossibile. Imposs cioè quella lettera? No, è impossibile <ride> Non mi dire che ho detto quella lettera Ma stai scherzando Che stupido Via! Partiamo assolutamente Olle Bene Esattamente eh, Qua io sto per cadere Dovemo entrare in questi buchi Che sono strani Perché ci portano... Oh, Guardate qua, che figata Ma se io rientro dentro qua, cosa succede? Ah, vengo disparato Sì, non so che cosa... Guarda che nessuno ha capito di... a cosa ti stavi riferendo eh. No, Genio niente. del male Aiuto, ok, bene Vai, sono dentro un buco di nuovo E sto essendo tirato avanti e indietro Perfetto, No, sono caduto Non ho fatto cadere Scusa, cos'è che hai detto? Ma parla più forte Ma che problemi hai Brutto, però pensavo che ci fosse la W, vabbè, ragionamenti miei. Sì, immagino. Ma come fai a. vabbè, la W vabbè, dove l'hai vista? Brutto. Vieni, vieni. <ride> Pazzesco! Olle, bene. Perfetto, ci, ce l'abbiamo fatta, eh. Ce la stiamo facendo. Io, almeno io ce la sto facendo. Poi gli altri non lo so. Cioè, tu, Mario, eh, a che anch'io. Bene, bene, io sono fra queste palle che ruotano. E, e non, non scrivete niente nei commenti. Cioè, non prendete per il culo per le palle, grazie. SON CADUTO È normale Sì sono normali Cioè nel senso Il 50% della popolazione No adesso Basta non, non dico più niente Andiamo avanti Che qua ci sono um, Delle palle che invece ci spara Palle colorate però stavolta e Qua c'è Un coso non... Aspetta devo aggrapparlo Che son caduto infatti Sono stato proprio stupido Cioè mamma mia che stupidino. Però dai Allora no, devo prenderlo 10 su... Oh, no, sono caduto Com'è com che si prende? Come, che tasto si deve prendere? Per... Shift Oh mio Dio Oh mio Dio 14... No, eh, abbiamo perso Eh, abbiamo eh. perso Vabbè, alla prossima, amici Cioè, alla prossima partita, dico Aiuto Ci sono le rane che si gonfiano qua in questa mappetta Ma di nuovo Ma non era quella che aveva Oh mio Dio Ma che rottura di palle Scusami tanto Vabbè, però ce la possiamo fare Comunque, dai Dovrebbero far uscire la nuova stagione di, di, di Fall Guys Perché, se no, qua cioè, se no, qua diventano, come al solito, un po' ripetitive. E poi... Oh, non riesco a passare, è incredibile. È incredibile. E ricordiamoci sempre che non c'è quella cavolo di lettera stupida che tutti quanti non dovrebbero mai dire, ma che è la W, ovviamente. No, sto scherzando. Io non posso dirla. Voi Anche non potete... Questo livello è impossibile. Uh, sì, è veramente impossibile, perché è tutta tutto quanto pieno di cagate. Sei <ride> se già tu... più avanti di me. Sì, davvero. Wow, che forte che sono. Ho proprio i muscoli nelle chiappe. Ma che caspita sto dicendo odio, odio. <ride> Vabbè è perché c'entra con la corsa no? Aiuto Ah Che parkour Hai visto oh no. Vai ce la possiamo fare amici Oh ce l'abbiamo fatta oh. Bene mi sono qualificato ah. <ride> che, che versi sono Mario Eh niente non riesco a buttarmi nello scivolo Ce la potrai fare prima o poi Vai la vai cerchetta. vai, ti Sto vedendo Ci Eh va. che bravo Vai vai eh, Vai Eh, ma è Vai <ride> eh Vai, sei qualificato, bene, andiamo alla prossima mappa Amici, questo è abbastanza difficile Perché è tutto a memoria qua E il fatto è che io non ho memoria Allora, qua c'è la banana, là c'è l'uva Qua c'è di nuovo una banana, là c'è l'uva, ok Io sto sulla banana Ok, anch'io sto sulla banana, poi l'uva ho in mente Eh, certo sono a fianco Assolutamente, allora, la uva, uva, banana, banana. All sono praticamente qua. Allora, vediamo cosa mi esce. Banana, sono sulla banana. Assolutamente. Oh, c'è uno che mi sta spingendo giù, brutto stronzo. Come? Oh, hey, vai, vai, oh mi sta mettendo le mani addosso. Picchialo, picchialo. Oh, come ti puoi? Ma, ma guarda. Allora. Fragole? No, che caspita sono queste cose? ciliegie, Banana, E eh, banana e pesca. Ciliegia, banana, pesca. Vabbè, in questi qua. Que Quella è mela in realtà. Mi vabbè, comunque. Esatto. Ah, forse è una mela, vabbè. Cos'è? Banana, ciliegia. Mela, pesca. mela! qua e mela, stessa roba, pesca. Stessa roba, sì, infatti. No, più che altro le pesche mica hanno quell'etichetta lì che. Ma sei l'hai visto? Ah, stupido. Oh, anguria. Anguria, fragola, ciliegia. Mannaggia, a te devi, devi parlare banana, bene. La Ciliegia. Uh, oh mio dio. Ok, perfetto, anguria. Adesso c'è l'uva. Ma dov'è la banana? Ok, la banana, ho capito dov'è. Uh, ok, forza, dammi <laughs> no, la, me la, la mela. Dov'è la mela? Qua. È, qua, è qua. Dove vanno tutti? Dove vanno tutti, Infatti, palese. Perfetto. <ride> io non me lo ricordavo. Però adesso so che tutti, ovviamente, vanno nella giusta posizione. Perfetto, <ride> qualificazione vera. raggiunta, ci abbiamo fatta. E possiamo andare al prossimo round. Uhuh. Lo stesso. Mio dio, ma raga, ma c'è sempre questo. Ma non è possibile. Cioè, nel senso, voi state sì. vedendo letteralmente la stessa identica cosa praticamente. Sì. Ma molto brutto Com'è possibile Poi c'è la NASA che Scusa Adesso questa cosa la dico Pre Avete presente che c'è un app della NASA Che io ho scaricato no E praticamente mi sta inviando notifiche Della grande nube di Magellano Ma NASA eh, Ma in questo be momento Bella, bella Molto bella la grande Però in questo momento Che caspita me ne frega Cioè nel senso Io sto giocando a Fall Guys Sto scherzando raga Scrivetemi se A voi interessano tipo Le cose spaziali A me molto È una cosa che mi interessa a me E eh, ma La NASA ha capito tutto Cioè Lei dice Tu giochi a Fall Guys E guardi contemporaneamente l'altra Cosa è certo, eh, eh, eh, certo eh, funziona così. Sì, sì, assolutamente. Loro sono dei geni del marketing. Però qua intanto sto facendo. No, dai, sto scherzando, loro sono molto bravi. Col Boh, non lo so, saranno bravi col marketing. Caspita. Ne so, io non sono esperto di NASA. Scusa. cioè eh, Non rompete le scale. Eh, può a loro. Esatto. <ride> no, no, mi sta buttando giù. Brutto schifoso. Cioè, Ok, ce la sto facendo: però no, che okay, ce l'ho fatta. Ho oh, una fortuna. E avanti dove ci sono i coni gelato <ride> Vabbè Si si sì, sì. Orco 2 Orco 2 ah, d... Che fastidio che mi sta dando <ride> Scusate se mi innervosisco Ma è veramente odiosa questa eh, cosa. Ma poi guys è eh, un po' È un po' innervosianto Veramente tanto Anche se non esiste questa parola ma fate Silenzio finta che i gavettoni I gavettoni Ma che cosa Oh Bravo, ce l'ho fatta Olè no, allora io ce l'ho fatta Mi sono qualificato ce Ok ce l'ha fatta Brava brava brava Uhuh Ce l'abbiamo fatta entrambi raga Forse adesso magari arriviamo Alla fine Magari potrò vincere per una volta Eh magari ce la posso fare anch'io Per una volta Chi lo sa Spero di sì E c'è un cavallo qua strano Però andiamo alla prossima Ragazzi Qua c'è Boh una, una mappa Che in realtà siamo in finale Arrivati alla finale Troppo e forte E sarà Molto difficile Perché questa mappa È appunto difficile eh? Non per altro ma Aiuto Vai. Se la qua... fare? Sì, certo, ce la posso fare Anche se in realtà mi ha già colpito una palla Mannaggia le palle Attenzione Hai... che mi segue. No, infatti, ma secondo me Voi due ve la state contendendo molto bene eh, molto È stato bene. preso da una palla gigante Interessante come cosa e... Però e... No, La, la, la lui... Oh no, ti prego Perché deve vincere lui Oh vinc no, vabbè Vabbè dai, ce la. Ci, ci abbiamo provato comunque. È stato molto, però, bello. Molto bello.